Ciao, buongiorno, allora facciamo un piccolo resoconto di quello che abbiamo visto questa mattina insieme per darci appuntamento a martedì prossimo, per parlare ancora di vinili e di musica, soprattutto del rock, dagli anni 65 agli anni 75. Eh, in realtà avevo preso dei, dei vinili ma eh, non li ho passati perché poi mi sono accorta che eh, non, non c'entravano molto con gli anni 65 e 75, se non aver messo questo degli U, visto che gli U sono stati i primi il primo gruppo a incidere un vinile eh, proprio nel 65 anche se questo del 70, del 68 eh, del 78 scusate quindi era già un po' fuori al di là dell'influenza dell del raffreddore della tosse insomma, abbiamo chiacchierato abbiamo ascoltato Eric Clapton con Lyle abbiamo ascoltato i Jefferson Starship abbiamo ascoltato eh, che abbiamo ascoltato? abbiamo ascoltato eh, anche i Dyer Straits abbiamo ha ascoltato la PFM e quindi abbiamo eh, parlato di Prog eh, italiano. Quello che ci è piaciuto è un po' raccontare la storia e anche il contesto storico Quindi nel 65 era mancato Malcolm X, Malcolm X e eh, anche Winston Churchill eh, Abbiamo parlato dei Beatles, abbiamo parlato dei Rolling Stones Abbiamo ascoltato anche questi brani, insomma li abbiamo un po' collocati in quello che è stato soprattutto gli anni 65 E abbiamo salutato chi in qualche modo ci aveva richiesto anche delle canzoni come Bizio, come Eugenio eh, dove io ho riscoperto i Flame Burrito Brothers che non, non, non li conoscevo e insomma abbiamo avuto un modo anche di confrontarci quindi se vi è piaciuta la cosa oltre ai vinili che la prossima volta cercherò quelli più giusti del, insomma, del periodo eh, vi do appuntamento martedì prossimo alle 9.30 per raccontare altra storia, altra musica eh, che dire, statemi bene fate i bravi se potete se avete voglia di fare un salto invece su Patreon, siamo non solo radio, potete partecipare anche al gioco dell'outfit per la mia diretta di venerdì mattina alle 9.30. Ciao! Un bacio!